Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro con il Tanke e questo nuovissimo video che faccio, questa volta su FIFA eh, con il mio amico... Merger yeah. Ah, era confuso il suo nome <ride> In ogni caso sarà un, una partita particolare perché giocheremo con squadre possibilmente ignoranti, adesso vedrete, no. hanno un significato per noi Hanno una squadre. storia Esatto, eh, giocheremo con tutte le statistiche di gioco modificate vi faremo vedere come, in modo che venga una partita totalmente ignorante. Esatto, Avviamo! Allora, la mia squadra è lo Sport. Una squadra brasiliana... Boh... Cioè, la vedete, no? <ride> e la sua squadra è la Kashima... A... Antel... Se. Vabbè, Antel Se. quella... <ride> Tra l'altro <ride> la Kashima forse è forse arrivata con il Real Madrid in finale di sì, qualcosa sì. importante, di recente. In ogni caso iniziamo. Le maglie le mettiamo dif differenti così le riconosciamo e... La parte più importante sta nelle impostazioni di gioco: cioè nelle impostazioni di gioco dell'utente abbiamo messo velocità scatto al massimo, quindi i giocatori saranno velocissimi. E anche accelerazione. Errore di passaggio al massimo, ma errore di tiro a, a zero. Quindi tireranno benissimo, ma sbaglieranno tutti i passaggi faranno i tiri velocissimi e i passaggi velocissimi. Quindi, immaginatevi, un passaggio velocissimo e l'errore al massimo. Al massimo. <ride> Già questo vi dice tutto. Frequenza, infortuna, e gravità, infortuni al massimo, quindi le comiche dopodiché abilità portiere 0 col tiro al massimo un'unione piazzamento eh, di marcatura 0 frequenza inserimenti al massimo altezza della difesa lunghezza della difesa e ampiezza della difesa al massimo non so, non so cosa si chiama esatto, cioè sappiamo più o meno come possa esserci immaginiamo ma non sappiamo come può influire all'interno esatto. di questa partita posizionamento esterno abbiamo lasciato così perché non ce ne frega niente barra di potenza al massimo Errore, controllo, tocco di prima al massimo, quindi si unisce un po' ai passaggi e finisce qua Perciò avviamo questa partita e non vediamo l'ora di vedere l'ignoranza <ride> sì, stiamo, stiamo giocando una partita di giapponesi contro brasiliani e questo dice tutto Ecco qui, la partita sta per iniziare, io sono i rossi e Vai. lui è quelli di è un altro colore <ride> Ma dai sei già infortunato, <ride> <ride> ha passato la palla 4... Adesso ti vengo <ride> in scivolata. Allora, al primo passaggio infortunio. Cioè, ma non si no, può. dire junior, poverino. Vai, si va a sostituzioni a caso perché giustamente io non so neanche chi sia. Sì, sì, che... attaccanti in difesa e portieri in attacco. Allora, passaggio? Ma che roba? Ma perché Sei ogni fortunato. volta che fai un passaggio questi si infortunano? <ride> cioè, ma io dico... Se, se, Sendigno, Sendigno giocava prima con Junior, cioè amici, così eravamo io. Sendigno. <ride> Adesso <ride> sono così anche in ospedale. Adesso, però, giochiamo. No. <ride> ma se, infortunano così a cazzo. Eh! Dire, dire, dire. dire. Antisportivo, cioè, io, se io avevo il giocatore che è morto da solo. Questo tira da fuori. aria guarda, quindi... ma, ma che tiro. Beh, velocissimo. Il mio portiere che stava prendendo le farfalle. No, sì. Ma che <ride> oh, cazzo Il bello è che si può tornare a passare la palla, ma non con queste entrate. Sono... No! Sì, ma sono. Nooo! Si, ma sei un non Lo so, ma cosa stai facendo? <ride> che controlli oh, mamma palla velocissime con un controllo di palla spettacolare spettacolare palla. Non, la, eh, ti, ho fatto, ti ho fregato col fatto che l'ho passata malissimo dammi la palla Ma no no. <ride> ma dai sei rotto <ride> sei rotto per un tiro quindicesimo minuto forse quarto infortunio <ride> non vorrei dire ma questa partita si preannuncia spettacolare calcio d'angolo ah ma io non so tirare vabbè tanto se, basta che la colpisci ed è gol Praticamente. Oh mamma mia che gol aspetta Ah, ti sto pulendo il culo che culo che anima facciamo un, un resoconto dei primi 20 minuti questa partita sta facendo schifo <ride> bello bello bello, bello! bello! bello! bello! Hai rotto la ciabatta! Per <ride> hai rotto la ciabatta! Anche fuori dal campo ci devono essere le fanni! Le avevo stupido. comprate solo l'anno scorso! Erano come nuove! Lasciato... Passaggio perfetto, faccio tutto di prima! Di prima! C è c è abbiamo finito! <ride> Dai, come se non bastasse, ma sempre lui. Come se non bastasse, non sa che è rosso. Mi sono fatto <ride> un, un giocatore, io sono ancora in lutto per Giulio, per la mia ciabatta e mo' per no, Ramos. Che si è fatto espeller non passarla perché l'hai passata. Ma non vai, vale, dai, era fuori gioco. No, annullalo, annullalo. Lo dedico a te, mamma. <ride> annullalo. Non lo annullo come faccio? Sìiii, no, no. <ride> Mamma, non te lo dedico più. Fine, primo tempo. Siamo adesso. Le statistiche. Esatto. Siamo 2 a 1 per lui. Per questo Marrano, che guardate che gol a casa che ha fatto. La cosa brutta è stata: io ho fatto un gol regolarissimo. L'ho dedicato a mia madre. Mia madre ha la... no, deciso di annullarlo perché lei è brava, sportiva. Mica come te: 1, 2, 3, 4 infortuni in 45 minuti. Tutti gravi da sostituzione. Ma vediamo il secondo tempo. Comunque vi spieghiamo il significato di queste due squadre. La sua eh, è la squadra che lui utilizza sempre in un torneo. Sei sì, tanto segno come non so cosa. <ride> cappello, cappello messicano a parte la sua la utilizza sempre in un torneo che facciamo noi eh, quando ci troviamo e lo sport invece fa sempre parte di questo torneo ma fa, fa così cagare che non lo vince mai di testa però non tirano i denti, cioè non tirano ma se non parli nei vecchi FIFA potevi cambiare il punto di sì, in questo FIFA c'è da dire che le, le statistiche come ha detto lui sono un po' In Siamo già dove stiamo. Caldera, L amico di merende. Guai, non ho una bad line. Vado al calcio d'angolo, lasciamelo fare. Non ci sono metri a disposizione. C'è una porta. Questa è per me la partita delle delusioni. Sto perdendo, sto facendo schifo. Tutta la squadra e in più tutto quello che voglio provare non va. Ah, sono, sono sotto di due giocatori. A parte non si vede molto perché stiamo giocando a casa. Guarda. Sicuro, ma, ma manca per entrare Voglio una conline technology e la voglio adesso Adesso esco col colpire. No, no, alle no che segnalo No, no! Che 3 a 2 3 a 2, 3 a 2, 3 a 2 Dai, Hai fatto due gol e hai rischiato di ammazzati Io non ti faccio segnare solo perché ti voglio bene Ma ah, è Bravo leccatino Andiamo, andiamo 5 minuti alla fine Obba, 5 minuti sei alla sei fine, fine. Cos'è successo? Ho, ho tirato però mi sa che non, non, non so cosa ha fatto. Non è, è spiegato. Eh però così. Beh. Mi tengo feriti La mia squadra è giapponese. Ma ah, ho, ho capito tutto. Cosa? Oh, si fai. riparte sul punteggio di 4 a 2, MINKE! TIRA! Allora, no! Dai, noo! Ci ho creduto fino alla fine, ci ho creduto! Ci ho creduto fino alla fine! Barbosaldini Vai. provato 3.000. No, nulla, nulla. allora ragazzi, c'è da dire che ha vinto lo sport. Purtroppo non io, non la mia squadra, ma la sportività con due espulsioni, quattro infortuni nel secondo tempo... Ci sono... No, non ci sono stati infortuni nel secondo tempo... Però Se cosa... ha tutti hanno iniziato... Sì, mi quasi. delude questa cosa qui. In ogni caso, il video si conclude qua. Ci siamo divertiti. Quanti gol sono so stati fatti? 4-3... No, 5-3. 4-3. 5-3. 5-3. 8 gol... <ride> fatti benissimo, di ottima Beh, fattura e tutti all'incrocio quasi ti all'incrocio, esatto no, il mio no, mi ho fatto uno un rasoterra orribile è eh, <ride> solo il tuo, hai, però i miei sì, tu i hai... tuoi, i miei giocatori hanno una certa però tu hai più culo che hanno in ogni caso, vi ringrazio tanto per la visualizzazione vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto auguro una buona continuazione a tutti e ciao ciao belli, ciao ciao, ciao. Mi saluto anche lui <ride>